10 dicembre 1926 a Stoccolma la scrittrice sarda Grazia Deledda viene insignita del premio Nobel per la letteratura l'autrice di Fior di Sardegna, Canne al Vento e Marianna Sirca è la seconda donna a ricevere il Nobel dopo Marie Curie